Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Uno di quei vlog che a voi piace tantissimo. Ma prima un bel caffè. Oggi vi porto in uno di quei vlog che a voi piacciono. Oggi vi porto in uno di quei giorni in cui che a voi piacciono veramente tanto. Infatti andremo a fare in isteroscopia le steroscopie diagnostiche, non le operative l'altro ieri ho fatto le operative, vi ho portato un vlog quindi se non l'avete vista andate a vedere devo montare più costante perché ho registrato un po' di contenuti ma non c'ho il tempo per montare i video questo weekend me lo dedicherò, che è un weekend per virgolette libero all'editing video e alla creazione di contenuti per Instagram Sperando che mi seguiate sia su Instagram che su TikTok, mi ho portonome e anche sul canale Viola, che vorrei fare ovviamente un po' di live. Quindi, prima parte della giornata di stereoscopia, in teoria non lo potrei fare, ma essendo venerdì, non essendoci nessuno, sono riuscita ad inserirmi in sala operatoria, a lavarmi con il direttore. Sapete, per me è importantissimo lavarmi col direttore per due semplici motivi. Il direttore tendenzialmente ti fa fare tanto e allo stesso tempo è una persona di spicco, una persona di preparazione, una persona che sa fare. C'è cioè, tantissimi strutturati che sanno fare, ma... Ovviamente in teoria, ed è poi comunque anche vero, il direttore è la persona più brava in assoluto. E dico, ho quella che sa gestire meglio tutte le situazioni. Quindi lavarti con lui è sempre l'opportunità migliore, sia per fare che per imparare. Quindi speriamo di riuscirmi a lavare, perché il primo intervento secondo me ci allungherà un pochettino. Insomma, vediamo un po'. Acqua che è fondamentale per me se no un muoio disidratato. Che okay. vieni in ospedale che è tardi? Ora, come sempre, sono alla ricerca di monopattino Perché, come sempre, in realtà lo sono a piedi, sapete Poi, tra l'altra cosa, l'altro giorno mi sono conto Che io, normalmente, in un mese, faccio 280-290 km a piedi Ci vado da qua in Calabria a piedi, raga Veramente assurdo e scandaloso sto a quanto io cammino Però, siccome deve essere presto, mi spera Ci cioè dovrei essere la France 4 minuti perché dubito chi riesca ad arrivare a piedi in 4 minuti visto che ci prego mezz'ora. Prendo mano manufatto prima che lo struttura mi faccio lo shampoo. E vorrei anche arrivare presto, fare presto in modo tale da poter poi andare direttamente in sala. Anche se. Secondo me è tutto il tempo del mondo. Ah, voi direte, Peppe ma tu c'hai quelle cavola di macchina super fiaca e eh, super bella perché mi vengono fatti no? Eh, tanto per il supposto che vado sempre a piedi e, e questa è causa forse maggiore prima che mi fai un altro shampoo eh, strutturato e che arrivo un po' in ritardo. Anche se mo mi sto seguendo veramente presto, non capisco perché mi sveglio alle 7:20 o mai. Vabbè, piccola inciso perché eh, già solo fare parcheggio clinica ci cioè vogliono 10 minuti, che è un pochino che ci impieghi in monopattino, più devo pagare un euro di parcheggio e in più la benzina per arrivare, quindi ci monopattino con 2 euro e 10 minuti arrivo direttamente, quindi è l'opzione più valida, anche perché per esempio io non prendo mai la macchina, proprio per questo motivo cioè, ho iniziato a camminare proprio perché venire in macchina significavano 20 25 minuti perché c'è sempre traffico qua e là, mentre il monopattino è un attimo messo qui. quindi.. Ovviamente mi sono affacciato in istero e l'ho strutturato già in là a fare anesi alle sette e mezza. Alle sette e mezza! Ma, e non lo so, che devo venire all'alba. All sono sì, le sette, cioè sono tre Ho cambiato, sono cambiato con la mia panza e andiamo. Una Allora ragazzi, macchinate in che è volata veramente velocissima, non sono riuscito a registrare nulla perché veramente ne abbiamo fatte 15 in due ore e mezza, quindi veramente velocità altissime, super rapide, super veloce, super tutto e che è quella cosa boh, cose strane che vedo qua? Insomma, abbiamo fatto molto lavoro I casi particolari non ne abbiamo avuto, tranne uno molto molto interessante perché eh, tutti erano polipo, comunque situazioni benigne questa qua era, come dicevo, viene offerta anche su Instagram delle indicazioni a fare l'isteroscopia era praticamente una, ovviamente va approfondito e indagato meglio apparentemente un'unica vita, cioè voi sapete che l'utero, unica cavità però eh, l'esterno Superiore sul fondo dell'utero eh, ci sono due osti, osti tubarici. In questo caso ne siamo entrati dentro da un collo, quindi unicamente entrati. Abbiamo visto soltanto un ostio, ma non c'era neanche l'altro ostio, era chiuso. L'ostio tubarico proprio non c'era. Non era mancava proprio quella parte dove si aggetta. Eh, se ritrovo qualche immagine, la faccio vedere. Quindi, bisogna capire se c'è un corno rudimentale che non si vede oppure, però, non manca quel corno. Quindi, bisogna integrarlo con la risonanza magnetica. È stato veramente molto interessante perché capire eh, mentre che si faceva come andava la situazione. Insomma, adesso vado un po' in sala operatoria ad affacciarmi a vedere. Comunque, devo fare anche altre cose. Mi sono appena affacciato un attimo in sala per vedere l'intervento. Prima sono ancora in alto mare perché sono le 11 11.30. Eh, hanno si è fatto l'isterectomia, stanno eh, completando la linfa linfadenectomia perché, come vi ho detto, è una, un intervento radicale quindi, è abbastanza esteso. per K-endometro? No, non è endometro, mi ricordo che cosa vabbè, comunque, insomma. Eh, penso vado in isteroscopia perché devo andare praticamente a preparare la seduta dei trucchi di settimana prossima perché le isteroscopie vengono prenotate ambulatorialmente i trucchi sembrano chiamarli in base alla fase mestruale e quindi vado sotto e vado a chiamare le pazienti allora in pratica adesso cosa sto facendo? c'è cioè, sul computer sto chiamando le pazienti come dicevo prima c'è cioè, la seduta mi guardo l'ultima mestruazione per le pazienti che sono mestruate ovviamente quella meno pausa non mi interessa perché bisogna fare i trugler in una fase particolare del ciclo, vero subito dopo la mestruazione, massimo 12 giorni dopo Perché questo? Perché l'endometrio è più sottile puoi lavorare meglio, non hai capito? E quindi questo Ovviamente sto uscendo dall'ospedale senza che sono andato in sala, perché? Perché la fortuna che mi ritrovo io, l'intervento mi è saltato Sad moment Sono tornata a casa, ho pranzato, non vi ho detto niente, sono stata pure a tagliarmi i capelli Ma mi sto prendendo un caffè ragazzi che dite, come mi sta il look da vichingo scarso? Cioè ho messo un po' a posto i capelli perché sembravo... Boh, non lo so, mi da pazzo rimango pazzo ma meno pazzo e la barba l'ho messo un po' in ordine, però già si sta rovinando però vabbè, a parte questo Sono triste perché non sono riuscita ad andare in sala operatoria sapete, a me tutta la parte di ginecologia benigna piace veramente tantissimo è un aspetto della ginecologia che mi intriga moltissimo dalla, uh, dalla parte di eh, ginecologia endocrinologica, quindi tutta la fisiopatologia, tutti questi aspetti molto molto interessanti, fino anche a tutta la parte di eh, diciamo ginecologia intesa come benigna, quindi endometriosi, polipi, miomi e anche ovviamente la parte chirurgica. E la cosa bella è la mia evoluzione che ho avuto da quando sono, sto facendo il, il mio lavoro all'inizio ero più eh, propenso alla parte di ostetricia, non che mi dispiaccia, anzi mi piace tanto, però capito alcuni aspetti dell'ostetricia che non mi fanno impazzire soprattutto la parte di diagnostica ostetrica di secondo livello quindi ecocardio, morfologica avanzata e via discorrendo non mi attrae più di tanto, mentre mi parte tutta la parte di diagnostica ginecologica trattamento e terapia ginecologica e anche ovviamente la parte operativa, quindi come può essere l'isteroscopia e ovviamente la parte poi chirurgica vera e propria come la sala e infatti quando vado in sala mi diverto, questo per dire che cosa? Che sono rimasto eh, dispiaciuto del fatto che non sono potuto andare in sala Operatoria, ma come ben sapete le chirurgiche eh, hanno questo problema mh, anche in termini poi di lavoro, nel senso che tu sai quando entri in sala operatoria ma non sempre sai quando esci dalla sala operatoria perché ci possono essere complicanze, le situazioni che evolvono in negativo, non come vorresti tu, e eh, in alcuni casi Diciamo non dipendono nemmeno da te, perché quante volte ti capita di fare un intervento, entrare fare una laparoscopia oppure una, eh, entrare in una laparotomia e trovare un quadro aderenziale distruttivo che non potevi ovviamente valutare in precedenza. E quindi rendere la chirurgia estremamente più complessa, e quando da un intervento che può durare una e mezza-due ore, ritrovarti un intervento di tre ore e mezza, quattro, cinque ore. Proprio perché questa è la chirurgia, il bello e il brutto, diciamo della chirurgia. Quindi dispido di questo, ma appunto, come dicevo, fa parte del mio lavoro. Comunque mattina di ristorazione che ormai sta andando sta andando normale, adesso ci avviciniamo a quella che è l'estate, quindi mo l'ambulatorio non so come verrà gestito, chiuso, aperto, eh. però mi piace la cosa che comunque sto riuscendo a fare di più, ovviamente con il supporto di strutturati che mi monitorano e mi controllano sempre, ad essere sempre più partecipe di questo esame diagnostico che può diventare anche terapeutico, diciamo che sulla parte dei truclear faccio sempre più supervisionato, cioè facciamo a due mani mettiamola così, sulle stereoscopie diciamo sto andando molto più scialla perché la curva d'apprendimento è molto più più bassa, e forse anche io ho un po' di predisposizione a questo tipo di esame, quindi devo dire la verità, mi sto trovando molto, molto bene a farlo e devo dire anche la verità, mi diverto tanto a farlo. È una cosa che vorrei implementare per poter poi fare nella pratica. Clinica, quotidiana nel Detto ciò ragazzi Dopo questo super mega racconto Vi invito come sempre a lasciare un bel like a Supportarmi su tutti i social Instagram, TikTok, mia web.93 eh, Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto Mi raccomando attivate la campanella Perché è molto molto importante E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi